Chi nasce tondo, non può morire quadrato, però può morire, che è già qualcosa. Sono socievole a giorni alterni, tipo oggi no, domani nemmeno. Tutti muoiono, ma tu ci stai mettendo troppo prima di offendere conta fino a dieci ti verranno in mente più insulti per essere solo mercoledì mi sento in perfetta forma quando esco di casa e vedo la gente mi rendo conto che la quarantena non era poi così male. Qualcuno ha provato a ferire i miei sentimenti ma io non ne ho. Sai cosa ti starebbe? bene addosso un camion, se vuoi che le persone siano più buone, frigile, smetterò di vestirmi di nero quando inventeranno un colore più scuro. Ci sono due tipi di persone al mondo. Io le odio entrambe. Dovremmo uscire di casa a giorni alterni. Un giorno io, un giorno gli altri. Vi vedo felici. Avete già messo. La sveglia per domani Se proprio volete essere profondi Sotterratevi Spezzare i cuori non è da me Preferisco spezzare le gambe Il fatto che ti sorrida non vuol dire che mi piaci ma perché ti immagino mentre prendi fuoco.